buongiorno e bentornati in questo video vi presenteremo un occhio tridimensionale realizzato con una stampante 3d e andremo a individuare le varie parti dell'occhio qui vediamo la cornea stiamo indicando la cornea poi vediamo la camera anteriore contenente l'umore acqueo adesso vediamo l'iride e la pupilla l'iride è quello che dà il colore ai nostri begli occhi invece la pupilla è quella che fa entrare la luce. Qui adesso stiamo vedendo i muscoli ciliari. Eccoli qua, i muscoli ciliari. Invece questo è il cristallino. Adesso stiamo indicando il cristallino. Proseguiamo con il corpo vitreo. Invece in fondo, ecco, qui stiamo indicando la retina, la parte sensibile dell'occhio, è un'emanazione del cervello, la retina è la parte sensibile dell'occhio dove avviene la trasduzione di un segnale luminoso in un segnale biologicamente compatibile. Invece adesso qua stiamo segnando, stavamo segnando il nervo ottico, ecco vediamo l'occhio in sezione, è stato fatto con una stampante 3D. Speriamo di essere stati utili, vi ringraziamo e vi chiediamo di iscrivervi al nostro canale. Grazie e se volete visitate il nostro sito www.elettronicadidattica.com Alla prossima, arrivederci e grazie.